Oltre, Milano oltre, eh, rappresenta in un certo senso eh, l'idea di andare oltre quello che è tradizionale, quello che è scontato e quello che è il semplice linguaggio del teatro. Um, C'è una frase che ha ispirato um, diciamo, lo spirito del, del festival fin dalla nascita, che è una frase di Italo Calvino, uh, che è appunto esiste un altro teatro oltre il mio teatro. Quindi insomma, è stato questo il gioco che... Um, che ha fatto decidere di, di, di chiamare il festival in, in questa maniera eh, sia per una questione di contenuti e sia per una questione di confini geografici. L'esigenza della trentesima edizione era duplice, bisognava, bisognava trovare eh, qualcosa che mh, avesse un sapore celebrativo eh, quindi per eh, parlare di oggi, parlare però anche del passato, di quello che storicamente ha rappresentato questo festival e allo stesso tempo qualcosa di particolarmente ehm, forte, di grande spessore eh, per mh, in qualche maniera festeggiare una ricorrenza così importante. Non è stato facile perché ovviamente non è che mi mancassero le idee, ma <ride> mi mancavano soprattutto i soldi e le risorse. E però vabbè, mi sono consultato con i miei soci, con alcuni esperti del settore e ho pensato prima di tutto a qualcosa di particolarmente di impatto. E quindi eh, mi sono mh, rivolto all'idea di un ritorno di Marishwinard che avevamo, avevamo già uh, presentato l'anno precedente. E, per quanto riguarda la storia, effettivamente Rosas e Anteresa De Kessmeicher, diversi titoli del loro repertorio, eh, direi almeno, almeno in quattro edizioni eh, dall'inizio degli anni Ottanta ai primi anni 90. e quindi diciamo questo è stato lo spirito della scelta. Poi il, il dio della danza, come al solito, ha voluto, ha voluto darci una mano e addirittura siamo riusciti a, ad avere la, la presenza di Anne-Teresa De Kiesmeier oggi eh, a inizio festival il 30 di settembre. Eh, insieme a FAS, eh, questo piccolo focus dedicato a Rosas eh, si compone anche di Verklarte e Nacht, che è una delle coreografie più recenti di De Kessmeiker, è però particolarmente significativa per perché è uno di quei lavori che lei ha uh, creato, rivisitato, riveduto e corretto, uh, quindi declinandola anche numericamente rispetto al numero dei lanzatori partecipanti, uh, per arrivare poi a questa versione definitiva che credo sia esattamente l'essenza del lavoro concepito all'inizio fosse per me eh, mi piacerebbe fare non dico tutti gli anni ma un anno sì o no no quegli artisti che sono i miei preferiti però naturalmente la prima cosa di cui tengo conto è il, il gusto e ehm, la presenza del pubblico eh, ci tengo moltissimo che il festival abbia eh, un'apertura eh, a 360 gradi nel senso che tutti possano eh, venire qui se seguire gli spettacoli e lasciarsi stupire, e godere, ma anche probabilmente non gradire, perché no, è, è assolutamente ammissibile. E quindi le mie scelte eh, cercano di inglobare eh, dei progetti che prevedano, mh, non dico tutti, ma almeno una buona parte dei linguaggi eh, del vocabolario della danza contemporanea. Dopodiché, eh, naturalmente Marie Schuinard eh, le ho chiesto di tornare, quindi è ovvio che fa parte del mio, eh, del mio immaginario eh, preferito. Eh, ma ci sono anche tanti italiani che, a cui sono affezionato, c'è un artista come Susanna Beltrami, per esempio, a cui mi sento eh, particolarmente vicino eh, artisticamente e affettivamente. E, mh, un artista che ha messo in piedi una un centro di formazione particolarmente attivo eh, con la quale oltre a presentare eh, dei progetti da lei diretti e concepiti ehm, riusciamo a mettere in piedi eh, dei progetti dedicati soprattutto alle nuove generazioni.